Zen Che e Sid. L'arte di Ferrò è un mondo molto la musica delle orecchie! ti Hai cambiato oggetto? <laughs> <laughs> <laughs> Dai, va, va, va. Paolo, guarda, ho comprato, devo devo leggere. Così. Scusami, no, perché ti volevo far vedere questi gattini, guarda, come con i pesci? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, il sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, non sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, ciao, Paola eh? Ma chi Eh? E chi è questo cucciolo? Figlia di mia cugina, c'ha un mese, guarda Ma che ciccio! Un mese? Che, che bellissimo! Era venuta un anno! Che ciccio! Che ciccio! Te la mando una, te la mando! I figli, poi quanto toccherà eh. a te, voglio vedere! Bene! Paola, devo sempre! Sì, già ciao, ciao. ciao! Auguri, auguri! Ciao! Eh. Ciao! Ma è? <ride> ciao. <Cicciolo. Cicciolo. Cicciolo. ride> Oh, oh bello, questo è un porto. No, sono indignato, sono indignato perché qua spendiamo miliardi di euro per la Guardia Forestale, è una cosa impressionante. A che serve la guardia la, la Guardia Forestale, perché c'è un po' più... <ride> a questa sì? più... <ride> sì? bollista la Guardia Forestale. Eh, sono okay. indignato, sono indignato. Sì, eh. okay. no, ma tutti okay. okay. indignati okay. eh. okay. okay. a che siamo sì? la parte parlare A che serve? Eh. Eh. Fabrizio, guarda, io mi hai convinto? Tavolo, la... la... Volevo, ne... fa... poi eh, chiamo poi po le... ne parliamo, è un problema, sì. problema che riguarda tutti, poi no, non te la mettiamo, sì, non te <ride> sì, la mettiamo, non te Paolo, va non te la mettiamo, non te io, io mi chiedo, ma... Sì, sì, certo. Tu pensi se siamo tutti i va ma... crozza ma... qua sono finiti, finita la storia. sì, sì. Eh, Paolo, vabbè, eh, eh. Sì. Che cosa eh no, qui? i bambini palestinesi che i bambini palestinesi che cambiavano, è una tragedia. Penso potrebbe no. capitare un figlio nostro. Eh, cioè, se arrivano che Roma, per lì per si No, è veramente una tragedia. Mi dispiace. Anche io guarda, però Laura io sempre lì. Cioè prima il bambino, nessuno ha aspettato... la Nacalumina, Laura. grazie grazie Giorazzieri? Giorazzieri? Ma che siano gli giorazzieri? sono assi, sono come stai? E io, bene, tu come stai? Ma non leggerai mai? Eh mai stavo cercando di leggere. Ah, su, Giori, su, Però il titolo è interessante. Zen in the sì E ma di che parla? Eh, che Non lo so, stavo cercando di leggerlo, però non riesco a leggerlo. Ah.